Video facendovi fare un piccolo viaggetto, vi porto con noi durante un press trip, un viaggio stampa che abbiamo fatto a Bergamo per il mondo della mobilità elettrica. Quindi partiamo! Com'è figa? Comunque, guarda, abbiamo gli uccelli in camera. Ti voglio vedere seduta sulla spazzoncina. Uh, oh, va va. Buone. Wow, è Oh, vabbè, ciao amore. Wow. Guarda, no, vabbè. Vediamo il bagno, la priorità. Vieni in bagno e eh beh che bei dettagli però eh! che bello guarda che no vabbè no. bellissimo no vabbè non fa impressione ok basta wow mascherina no me l'ho tolta eh no no io questo è il Bella. oh mio dio <ride> è il porto oh, Dyson, ma c'è anche il daizel no vabbè non ci credo cioè l'ho detto a scherzo eh ma... bello ecco vedi io non ce l'ho ok grazie è stato bello il è il massimo della salita perfetto e poi di qua c'è il tuo cambio il 5 è il rapporto più lungo con la discesa poi man mano che aumenti ti fa la salita è bello che non è la catena, c'è cioè l'alcinello, ah, sì. e non hai il cambio dietro. Perché, no, perché dicevano che, la che era una bicicletta? Eh, Adesso, questa pianta c'è cioè, al pelo, una pianta pelosa. Che spettacolo il corner snack qua con mandorle paturo profondamente e una selezione infinita di caffè e tisane e mindfulness dopo la giornata in bici siamo venuti al castello no. sono delle terme ma che figata vogliamo parlare di queste terme eh, ragazzi. è un castello è un castello c'è lusso in ogni singolo poro di questo in ogni singolo lume che spettacolo pazzesco e tu non so perché, ma a volte in hotel non riesco veramente a dormire, mi sveglio prestissimo. Questa mattina ovviamente è successo, nonostante fossimo andati a letto a luna, oggi è altra giornata. Vabbè, comunque quello che ho deciso di fare, invece di rimestarmi a guardare il telefono dopo che l'ho fatto un quarto d'ora, è stato mettermi a, eh, a lavoro. Devo, devo assolutamente finire di editare questo video, sono in ritardissimo. Insomma, mi sono messa un'ora, un'oretta e mezza a editare questo video adesso sono le 8 e faccio colazione allora ci avevano detto che qui eh, come avete visto c'è quel corner bar non c'è un vero e eh, proprio luogo per le colazioni e in più ci avevano detto che eh, a disposizione per fare colazione c'erano principalmente brioche quindi io sono partita preparata e mi sono portata un giga pancake perché per me la colazione è molto importante e per affrontarlo ho bisogno di qualcosa che mi dia la giusta energia. E eh, con le brioche, cioè, avrei fame dopo 10 minuti, quindi mi sono fatta il giga pancake, che è la cosa più pratica da portarsi in giro, l'ho fatto con i kiwi, solita ricetta, kiwi. E adesso me lo mangio qui in camera Dove Tervanidesi c'è una macchinetta Del caffè che Cioè nemmeno quella di casa mia E eh, basta. E poi siamo pronti a ripartire Per quest'altra giornata Oggi vi porto a Bergamo Andiamo, Faremo un giro eh, In tuk tuk elettrico A Bergamo Alta E basta Non lo so, non, non ho capito Insomma, Vi spiegherò anche come funziona Bergamo E vediamo perché mi ha detto che è veramente molto bella Buongiorno Questa è per la salsina al cacao Qui c'è del tè, pazzesco Tisane, purity, black tea, green tea Body and spirit, vai mi sembra di essere a casa un po' l'arte dell'arrangiarsi ho a disposizione questo bicchierino questo e come cucchiaino questo non so se riuscirò a girare vediamo. non lo credevo possibile ma con uno stecchino e un bicchierino di carta sono riuscita a fare la salsina perfetta ma che tu fai anche da coltellino? Uh, vabbè sto stecchino è il mio nuovo credo sotto le mura hanno creato un orto sociale praticamente i ragazzi coltivano questi orticelli e poi tu puoi venire a comprare la, la verdura e forse anche la frutta facendo un'offerta dopo questi due giorni a bergamo eh, abbiamo passato la settimana qui a milano abbiamo fatto un po di commissioni cose che erano rimaste indietro tra cui um, Cosa di rilevante, posso dirvi che Blu è eh, in procinto di essere spedito e rispedito a casa a Padova perché è stato un anno fermo nel garage della Vale in quanto qui è Blu per strada... Soffrivo un po' troppo, dopo che poi me l'avevano trapanato non ce la potevo più fare E quindi ho preferito preservarlo E adesso eh, lo, lo mando a Padova che probabilmente lì mi sarà un pochino più utile Forse, vabbè, toma Regge un po' l'anima con i denti, però io ci credo nel mio piccolo blu <ride> No, è che a Milano la più piccola distanza è comunque mezz'ora Invece a Padova la distanza piccola cioè sono tre minuti e blu li reggerebbe tranquillo Poi vabbè, Bye, no. E poi Luna Oggi pomeriggio portiamo Luna dal veterinario a fare gli ultimi accertamenti o comunque fare degli accertamenti lei era già stata a, eh, prima dell'estate, aveva fatto un check completo e la sua insufficienza renale sembrava migliorata cosa un po' strana perché eh, il veterinario di prima, poi l'abbiamo cambiato diceva che l'insufficienza renale non si può eh, migliorare però a quanto pare era migliorata solo che eh, continua a ingrassare io la vedo sempre più grossa e più grassa e, e nonostante eh, mangi veramente poco dei croccantini che eh, dovrebbe mangiare, cioè lei dovrebbe mangiare circa 55 grammi ne faccio mangiare 30-35, aspettiamo oggi il referto del medico, comunque ulteriori analisi. Sono, sono un po' preoccupata, sì, eh, anche perché è stato un po', mh, mi sento un po' negligente come mamma, nel senso che dal momento in cui ha iniziato a mangiare i croccantini, seppur all'inizio non, non ero proprio felicissima, ve lo sapete, poi in realtà ho notato che sono veramente molto comodi e pratici eh, rispetto a una, mh, prepararle da, i pasti eh, fatti in casa e, però ovviamente se mi verrà detto che è meglio prepararli in casa poi dovrò andare da un nutrizionista e insomma vediamo, vi aggiornerò ehm, non vi avevo fatto vedere qui su youtube un aggeggino che ho trovato veramente molto pratico per eh, la distribuzione dei croccantini ed è questo marchingegno qua, praticamente lui è settato automaticamente, quindi ogni sette ore rilascia eh, la dose desiderata di croccantini. Devo dire che è stato veramente la svolta, perché... Luna adesso si è abituata a chiedere cibo a lui e non più a noi. In questo modo mh, abbiamo veramente tanto limitato i graffi, gli smiagolii, le richieste anche durante la notte perché sa che il cibo non viene più dalla mano umana ma viene dalla mano meccanica. E quindi in realtà Luna sembra quasi più affettuosa perché ora quando si avvicina Vuole le coccole, poi se tu ne incominci a sfrumegare ti graffia e eh, i graffi ci sono. Però, vabbè, insomma, vediamo. E poi, sabato scorso Jimmy è stato al mercato e ha comprato una cassetta di pesche veramente super, super low cost: talmente low cost che hanno abbastanza andate e molto avanti. Quindi, abbiamo sfruttato l'occasione perché qui non si butta nulla per fare dei ghiaccioli slash gelati. E vi faccio vedere: qua, la, la, la. Genere, per favore, per favore. È rotto. No. <ride> È rotto. Ma come? Non sto scherzando. Ma solo quello? Eh, mi sa di sì. Ma, Ma perché qui c'è sempre la pulire alla fine? di. Sbradalina. Ma io non c'entro nulla eh, La boia Via, esta si lecca dal tavolo <ride> Risolvici il problema, Fashion. Voilà Voilà Ho di più Boia si è rotto bene, però eh? Ma non ce ne siamo accorti Stai mangiando davvero un, port... <ride> <ride> un porta sì, oh no. Ho appena monto un portaghiaccioli. Vai! Abbiamo tre ghiaccioli, lasciato poi in congelatore tutta la notte. Il risultato è questo! Uitz. Non è un ghiacciolo, ma è un po' più morbidino, perfetto stecco gelato. Ultimo aggiornamento, poi penso che siamo anche alla fine di questo video, <ride> oddio quante cose che dico, questa sera alle 8 vado a Danza e eh, allora excitement level mm, non lo so, mi ha un, un po' diminuito ma adesso vi spiego il motivo, per due motivi, uno perché io la settimana scorsa essendo andata a Bergamo ho perso la prima lezione e eh, è andata una, una mia amica e che mh, ci eravamo messi d'accordo di fare le lezioni insieme mi ha un po' raccontato ha detto che non le è proprio piaciuto tantissimo perché ha fatto tipo eh, su un'ora e mezza un'ora e un quarto ha fatto praticamente 40 minuti di esercizi e poi gli ultimi 20 minuti di eh, routine e insomma io forse cercavo qualcosa di diverso però insomma questa sera lo provo anch'io quindi valuto io ho due lezioni di prova per poi decidere Um, se iscrivermi definitivamente in più è entrato in questo periodo un'altra cosa che potrei fare che è più uh, formativa che ludica è un investimento um, che ovviamente insomma dal punto di vista economico mi porta un po' a dover decidere fra le due quindi spendere per divertirmi oppure investire per uh, formarmi in un um, determinato ambito non voglio dire troppo perché insomma si sa. <ride> e nulla, quindi quindi, quindi, quindi non lo so non lo so, mannaggia a me me ne invento una ogni giorno però beh, sento che sto arrivando sento che sto arrivando a un punto di svolta e forse c'è già stato devo solo fare quel passo in più però mh, ho avuto un momento in cui veramente ho detto oh allora, sembra quasi tutto chiaro, forse, forse ho trovato la mia strada, quindi non vedo l'ora di eh, capirlo, primo, e due ovviamente raccontarvi, parlarvi tutto, tutto quello che mi sta passando per la testa, e basta, qui vedete il solito caos che in realtà abbiamo anche molto risistemato, e sistemato ma è perché siamo in procinto di partire adesso andremo a Padova qualche giorno, abbiamo il matrimonio di una mia grande amica e eh, dobbiamo passare per la campagna insomma anche lì tutto il progetto sta andando avanti non ci sono stati video aggiornamento perché eh, siamo un po' in rilento con tutta la questione burocratica e vabbè poi, poi anche lì vi, vi racconterò <ride> mamma mia, oh, sono dieci minuti che parlo di fila <ride> vi devo raccontare un po' di cose ciao, ciao se questo video vi è piaciuto se vi mancavano tutti questi chiacchieri video chiacchiericci e minuti dove io parlavamo veramente non mi sono fermata un attimo e dovrò editarlo pochissimo questo video eh, il che è perfetto <ride> Fatemelo sapere qua nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!